Albano e Loredana Lecciso allontano Romina Power e blindano il loro amore Dopo lultimo sfogo di Albano circa il gossip con Romina Power che lo vede spesso coinvolto, stavolta Albano e Loredana Lecciso blindano definitivamente la loro storia d'amore. Il triangolo Albano. Loredana e Romina sta diventando un vero e proprio rompicapo per i fan che non riescono a capire cosa stia succedendo. Le ultime dichiarazioni di Romina Power sono state veramente scioccanti e hanno sollevato un polverone senza precedenti. Albano mi ama ancora io amo ancora Albano. Veramente una dichiarazione d'amore inaspettata, non solo considerando i trascorsi, ma anche la situazione attuale del cantante pugliese. Albano e Loredana Lecciso è il presente, Romina Power il passato. Dopo gli ultimi gossip, infatti. Albano sembra veramente intenzionato a definire una volta per tutte una situazione sentimentale dai contorni veramente molto sfuggenti. Romina afferma di conoscere bene i sentimenti del cantante, ma lui, ormai, ha trovato da tempo una stabilità familiare con Loredana Lecciso, con cui ha avuto due figli. Come interpretare allora la dichiarazione di Romina che non si può certo definire Sibillina? Anzi, più chiaro di così. Albano e Loredana, poche le speranze per Romina Power. Per ovvie ragioni, ma il gossip stavolta non c'entra nulla. Non è possibile arrivare a una soluzione salomonica, dal momento che sarebbe veramente difficile dividere in due il povero Albano e quindi non rimane che una soluzione, una delle due deve rinunciare. C'è un vecchio detto, secondo cui chi ama veramente deve dimostrarlo, lasciando libera la persona del cuore e, a quanto pare, tocca proprio a Romina farsi da parte. Loredana Lecciso non è disposta a rinunciare al suo uomo e, in quanto ad Albano, ha dichiarato esplicitamente che per lui hanno importanza solo il rapporto con Loredana e la serenità dei suoi figli. Loredana Lecciso ha rubato il cuore di Albano. Chissà per chi batte il cuore di Albano che ha 74 anni, in fatto di sentimenti. È ancora un leone. Che Romina Power abbia visto giusto e che il cantante provi ancora per lei un sentimento che anni di odio, silenzi e accuse reciproche non sono riusciti a soffocare. La verità la conosce solamente lui, ma probabilmente, per un uomo d'altri tempi come il cantante, c'è un amore che supera tutti gli altri sentimenti, quello per i figli, ancora adolescenti che hanno bisogno di avere punti di riferimento forti come una famiglia unita. Chi l'ha detto poi che non si possano amare due persone contemporaneamente?. Albano non smetterà mai di amare Romina, perché un amore così forte, a dispetto di dolori e delusioni, non finirà mai. Ma ora nel suo presente che è soltanto Loredana, come immortalano le foto pubblicate su chi. Romina Power rimarrà comunque sempre un capitolo aperto di Albano e Loredana che molto probabilmente non riusciranno a coronare con il matrimonio il loro amore. Infatti la power su questo aspetto è stata fin troppo chiara. Albano e Loredana quindi vivranno il loro amore come lo hanno vissuto fino ad oggi.